Di Avram Avinu nei confronti della futura moglie Arifka di Isaac. Un, un doppio racconto vedremo eh, subito e fatto dal servo, dal servo di Avram per poter essere il malevadore e il, il sensale, noi potremmo dire l'intermediario del matrimonio tra Isacco e la figlia. Di, eh, di, di, di Betuel, la sorella di, di Lavan, quindi è un capitolo molto molto molto lungo, lo, lo divideremo ovviamente in più puntate, intanto io vi ringrazio per la vostra gentile sequela, se volete e se non l'avete ancora fatto vi prego eh, di iscrivervi al canale attivando la campanella qua sotto quella che vibra, grazie. Inizia, potremmo dire che i primi dieci versetti sono di presentazione, Inizia così, una presentazione molto enfatica dello stato psicologico di Abramo che vuole assolutamente che suo figlio non sposi una cananea e per questo chiede un giuramento a uno dei suoi servi prediletti, di cui non si sa, di cui non facciamo, Sefer Bereshid non dà da, non da nome e neanche noi possiamo fare delle ipotesi. C'è chi pensa a Eliaser e a Meshech, però non c'è scritto quindi... Tralasciamo questo dettaglio. Vi um, Avram Babahim Vashem et Avram Bakol. Avramo era vecchio, arrivò diciamo a una pienezza dei giorni, arrivò a quei giorni che Dio stesso, il tetagramma, benedisse Abramo in tutto, ma sono giorni di pensieri perché lui vede che sta invecchiando e suo figlio non ha ancora... Una, una moglie che non sia, che non deve essere assolutamente una cananea. Vajovar Avram el Avdo e disse avramo al suo servo, il fatto che dica il suo servo, sapendo che ce n'erano almeno 318, indica, fa supporre che fosse il braccio destro, il braccio destro di Avram. Servo, un servo anziano, viene definito el avdozaken Beito era quindi anziano nella sua casa, cioè nella casa di Abramo, era, diciamo, il suo braccio destro, l'uomo di più grande fiducia, si capirà dopo, a Moschel Bekonascherlo, governante di tutto ciò che era a lui, lui ovviamente è il patriarca. Il gesto che viene posto adesso viene tradotto in maniera dolce, perché il testo è un po' crudo, diciamo, è un modo di porre... Il, il giuramento in maniera eh, veramente eh, genesiaca antichissima Shimna Yadech, o supponi qui la tua mano Tachat gli yarchi sono i genitali poi noi traduciamo con coscia eh, femore eccetera di fatto sono oppure sotto il sedere di fatto sono i genitali non stiamo a fare disquisizioni su, su che tipo di giuramento fosse, però sicuramente era conosciuto all'epoca in quelle latitudini. Ti farò giurare, va ti farò giurare per il tetagramma Dio del cielo, ve lo è a del cielo e della terra. E gli fece giurare per, per il tetagramma definito esattamente Eloe a ve lo è a Dio del cielo e della terra. È interessante questo fatto perché indica che pur essendo tutto il casato di Abramo, pur avendo accettato, avendo caduto Abramo e tutto quindi il clan necessariamente era diventato un clan maiavista, non necessariamente personalmente si conoscevano le cose di questo Dio, del Dio del padrone il fatto che qui ci sia di fatto una professione di fede molto strana peraltro perché il tetagramma definito Dio del cielo e Dio della terra eh, che è vero normalmente il tetagramma viene definito come Shaddai, e eh, l'Elyon viene definito con nomi anche iperbolici il fatto che dica questo significa che non era entrato nella pienezza certo nel timore certo nel, nel, assolutamente nel timore lo si vedrà dopo nella conversione giusta, certo nel fatto che Dio fosse il governante, questo tetagramma il governante della casa di Abramo nella quale lui viveva e Abramo era benedetto, certamente questo sì, però ha voluto specificare qualcosa come se fosse stata fatta una microcatechesi, guarda che questo tetagramma è Dio del cielo e della terra, vede e sa ogni cosa, perché sennò questa specificazione era assolutamente inutile, definendolo Elue Shammai e Elue Arez. Prima i cieli poi la terra e poi dice di non prendere Isha Livni non prendere moglie per, per donna letteralmente per mio figlio mi venotta kenani, tra le figlie dei cananei ashera yoshev birhavò che io perché io abito risiedo no in mezzo in mezzo a, a, a lui sarebbe il cananeo, quindi in mezzo ai cananei, quindi so cosa c'è di nuovo. E poi dice perché Perché alla mia terra e poi verso il mio molad, e verso la mia mh, patria, il mio parentado, Telech, tu andrai e prenderai Isha libniz e, e tu prenderai mh, per donna per mio figlio una donna per il figlio per mio figlio Isacco. Quindi tu devi andare dal mio parentato alla mia terra e prendere per donna, per moglie, quindi per Isacco. Vi faccio un inciso. Più avanti, vedremo. <coughs> Che c'era la l'oggettiva possibilità che questo servo zaken e la scorta che aveva con lui lo vedremo gli altri uomini che erano con lui non riuscissero, non riuscissero nella missione che era veramente una missione ardua perché bisognava trovare una ragazza vergine timorata di dio all'interno di un casato ehm, bello vasto però questo casato era in una terra i due fiumi dalla quale abramo fu tratto per la verità anche terra che na corma soprattutto abram a un certo punto da Ur dei Caldei doveva che proprio nel margine nel margine alto del tigre dell'Eufrate molto vicini no al confine del nord della Mezzaluna fertile dove comincia a discendere verso ereschenan da lì fu, fu tratto Abramo e allora sì prendi, parenta, prendi moglie dal mio parentato, dalla mia casata, ma stai attento a far sì che mio figlio non vada poi a finire in quella terra dalla quale io sono stato tratto. Quindi c'era una, una doppia, un doppio comando, c'era una doppia valenza. O mi prendi una donna e me la porti qua, o certamente mio figlio là non deve tornare indietro. Questa Teshuvah verso la terra eh, di Midian non era gradita da Abramo, non era gradita, Abraham, non era gradita a Dio. Ecco perché Dio manderà un angelo, del quale non abbiamo presenza, ma c'è la presenza a livello di, di narrazione, di scrittura, però non c'è nessun contatto con questo angelo. Che guidò poi tutto per il, be per il bene e per il meglio. Quindi, donna di quella terra perché presa dal mio casato, sì, ma che mio figlio torni là, no. Perché è importante dire questo? Per due cose, perché poi questo fatto del ritornare, lo vedremo poi in Zatashem, anche in Esodo, dietro c'è sempre tutto il ricordo dell'Egitto, non, non si torna per la strada dalla quale io ti ho tratto. E gli invece i figli di Israele lo fecero più di una volta. La seconda cosa sempre molto importante è che noi abbiamo visto già quando abbiamo iniziato, adesso siamo a metà del cammino di Genesi, però quando stavamo guardando la differenza tra i figli di Dio e i figli degli uomini, vi ricordate nel capitolo 6, sempre di Bereshit, tra le tante interpretazioni c'era anche i figli di Dio, quelli che avevano timore di Dio e quindi il clan di Abramo, sicuramente, E i figli degli uomini erano i caniti eccetera eccetera e quindi poi anche i cananei con la suddivisione nei 70 popoli, quindi i eh, discendenti di Kam. Mm. E questa è l'altra motivazione. Quindi non si ritorna per la strada dalla quale siamo, siamo usciti, ma da là devi prendere, dal mio clan, da là devi prendere una donna che è comunque figli imparentata con timorati di Dio. Vi ricordate che poi la nascita eh, della figlia di Betuel, che gli partorino. Eh, la Mechà ehm, ci fu questo inciso, vi ricordate nella, nella Parashah sulla vita di Sara? Perché già si stava preparando questo lunghissimo capitolo 24, e là c'era questo richiamo provvidenziale come per dire: il figlio avrà sicuramente una discendenza santa. Ecco. Proseguiamo, eh, arriviamo almeno alla fine del primo della prima pericope al versetto 10 e disse al suo servo se non accetterà siamo al versetto 5 la donna di andare dopo me nella terra mi raccomando eh, non fare tornare mio figlio ecco ve l'ho detto prima da dove sono venuto da dove sono uscito e la stessa cosa la ripete al versetto 7 quando dice tetagramma lelue ashamaim il tetragramma, il Dio dei Cieli, che mi ha preso, Bebeta lì dalla casa di mio padre, umeherez, e e dalla, e, dalla, e dalla terra del mio casato, del terra del mio casato, Asher di Varli Asher, dunque, e che parlò a me, e che giurò a me, dicendo, Lezarecha, Ares Azot, era la tuo seme, darò questa terra, eh, lui, Amalco invierà il suo angelo Lifneha davanti a te e tu prenderai questa donna Misham per mio figlio là e tu prenderai questa donna mio figlio là. Quindi gli ribadisce almeno, in almeno due versetti il fatto che comunque tu prendi una donna da là ma mio figlio là non ci va. Perché? Forti di un giuramento fatto da Dio ad Abramo, cioè sulla terra di Cana, eh, ci sarà tutta la tua stirpe e quindi vivrà qua e non vivrà più là in mezzo alle popolazioni dell idolatri delle quali io ti ho tolto però in una terra di persone poco affidabili perché io non posso prendere mio, per mio figlio una figlia di qua di una cananea e quindi qui ci sarà un impianto un impianto di una razza, di una stirpe dice proprio Zarecha del tuo seme eh, Kadosh è eh, eh, eh, eh, santa, santa e giusta Ecco, questo è un po' il, il, il movimento teologico e anche, e anche fisico che Abramo auspica e chiede un giuramento forzato. E poi dice il versetto 8, se per caso questa donna dice, non accetterà di andare a Careca eh, dopo di te, beh allora tu sarai libero dal giuramento, solamente mio figlio non farlo tornare là e lo dice chiaramente in maniera anche molto forte, in ebraico suona bene, RAK ET BENI LOH TASHEV SHAMMA, proprio sentenza. A questo punto il servo è pronto a fare l'atto di giuramento, l'atto notarile del, del mandato, e cioè pose il servo la sua mano sotto yarek, sotto i genitali di Abramo, il suo signore, e giurò a lui, proprio dice... Atadabarase, è proprio su queste parole oppure anche su questa cosa. Bene, abbiamo visto una lunga, lunghissima introduzione che come spesso succede nel, nei testi di Bereshit avrà poi all'interno eh, un DNA di sviluppo sulle tematiche. L'incontro con la ragazza, un incontro provvidenziale, quindi una preghiera a Dio del servo provvidenziale, una risposta altrettanto provvidenziale la ragazza fa esattamente quello che il servo in voto suo avanti a Dio aveva chiesto e constatato. La seconda parte è l'accoglienza presso la tenda di Lavanna, perché Lavan è il fratello che tratta di fatto la, la, la, la, la, il matrimonio della sorella con il loro cugino, perché è il loro cugino di fatto, Isaac. Un tentativo anche abbastanza eh, così... Preconi, pre, pre, che preconizzava il tentativo che poi fece la Lavan con suo genero Yaakov per obbligarlo a sposare le sue, le sue figlie e quindi già lì abbiamo già no che stia qui ancora qualche giorno il servo dice no che siamo da andare e poi il grande incontro magnifico stupendo eh, che tanto fa eh, piacere a, a, a, a alle donne e alle nostre sorelle quando leggono questo testo, perché l'incontro tra la scena dell'incontro tra eh, Rivka e Isaac è uno dei più suggestivi, dolci, che ricorda davvero le pagine, le più sublime pagine dello Shira Shirim, nel Cantico dei Cantici. Veramente ci sono de, dei verbi eh, di una dolcezza e di una profondità eh, di spiritualità così forte che si rimane veramente senza fiato a distanza di migliaia di anni. Vi saluto e vi ringrazio e come dico sempre ci vediamo alla prossima puntata per il nostro racconto di Genesi capitolo 24. Ciao!